Grazie Presidente per la parola. Noi accogliamo con favore questa mozione a firma del Consigliere Figliomeni, in quanto abbiamo già comunicato alla Fise tempo fa di eh, mettere insomma, sul regolamento appunto, che i cavalli non fossero eh, non DPA, perciò non... Eh, chiaramente adibiti poi a eh, macetazione dopo la loro carriera. Perciò per noi è importante continuare su questa scia, cioè sul eh, mantenere il benessere dell'animale e eh, a tal proposito eh, votiamo favorevolmente questa mozione. Grazie.